Se Lo possiamo dire, insomma, che stai cercando un, un nuovo studio, un nuovo atelier e hai individuato un posto che potrebbe essere molto originale. Sì, in effetti un, un luogo ideale non è mai un luogo troppo eh, consueto dal mio certo. punto di vista. Quindi eh, amo per esempio quegli spazi eh, nei villaggi artigianali dove c'è... Uh, appunto ci sono dei, dei capannoni che non sono più in uso non sono particolarmente grandi sono interessanti come architettura e adattissimi per uno studio però in questo momento preciso ho <ride> un'idea eh, che mi piacerebbe approfondire, sondare perché non sono sicura che si possa attuare e sono incuriosita da, dalla stazione ferroviaria di Mirandola Ozzano, da molti anni eh, in disuso perché appunto è stata soppiantata dalla stazione ferroviaria di Ozzano. E, mh, è interessante un po' perché mi ricorda quando prendevo il treno per andare a Faenza, <ride> che io appunto ho studiato là e quindi prendevo preferibilmente il treno, poi la corriera a Imola, insomma. E quindi un po' mi ricorda quello. È un po' un luogo... Eh, eh, è un po ma... Ma... Sono un po' magici eh, quelli eh, lì, sono passaggio. un po' sì, sì, sì. ma quindi il tuo incontro con la ceramica è sì. precocissimo? Beh, eh, quindi è una referenza eh, a alle studiare... Origini. sì, mm. sì, è all'origine della mia formazione, diciamo che ehm, mi sono accostata agli studi all'Istituto d'arte a Bologna, i primi tre anni, e scelsi la sezione di arte della ceramica. Mm, diciamo non ero convintissima, ero mm. indecisa anche con architettura, quindi avevo anche questa attrazione per la verità, che poi ho capito in seguito. Cioè in, eh sì, poi dopo, <ride> dopo c'è stato un, un si è chiuso il cerchio si in è qualche il maniera. Ho sì. capito perché. E, quindi la ceramica mi ha comunque affascinato e volendo approfondire le, lo studio di questa materia, poi mi sono rivolta a Faenza dove sono rimasta nove anni. Mm. Quindi facendo prima un corso di specializzazione all'interno dell'Istituto d'Arte per la Ceramica Ballardini, i, quelli che erano i perfezionamenti, che erano studi eh, molto specifici sulla, eh, sugli aspetti artigianali della materia ceramica. Eh, duravano due anni e io scelsi arte della maiolica, quindi proprio Ehm, diciamo la, il tipo di studio che eh, ti faceva entrare nel mondo dell'artigianato, per esempio facendo il tornio, eh, certo. la decorazione e, e via discorrendo. Però io ho manifestato sin da subito poi un interesse verso gli aspetti legati alla progettazione e al design. Quindi c'è stato un aspetto evolutivo in quei due anni, soprattutto eh, grazie alla comunicazione con eh, il mio professore di progettazione operativa Augusto Betti, che eh, mi stimolò, mi eh, esortò, diciamo, a, a sviluppare la mia attitudine alla sperimentazione, alla ricerca. E quindi per quello che dopo ho continuato sono andata a Lisia di Faenza. L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche è specializzato nella progettazione e certo. la tecnologia ceramica. Ma quindi allora, sappiamo tutti che ancora oggi purtroppo la ceramica fa fatica a sdoganarsi dall'artigianato, dalla decorazione e a essere vista diciamo, dal grande pubblico come un media adatto anche a essere considerato opera d'arte. Secondo te... Oggi dove sta il confine fra l'artigianato, la decorazione e l'arte? Tu come lo vivi questo confine? È un confine che c'è sempre stato. E io ricordo che anche durante gli anni di studio, durante la mia stessa tesi, mi fu osservata questa questione. Ma per me è sempre stato molto chiaro che l'aspetto artigianale, diciamo l'esercizio eh, manuale, l'interazione con mm. la materia, per me non fosse attinente a un discorso artigianale eh, in senso stretto, ma un mezzo di progettazione eh, altissimo, sofisticato per arrivare poi ad avere dei risultati di innovazione. Eh, chiaro che se l'arte ceramica è stata negli anni sempre fin dall'ottocento dall e anche prima eh, considerata un'arte minore, questo è un po' difficile da eh, forse da, da soppiantare. Nel mio caso posso dire che secondo me ehm, diciamo questa materia, la materia ceramica così disponibile, plastica così ehm, e, sì. morbida e diciamo, con la quale si possono ottenere molte forme, mm. tutte quelle che si vuole in sostanza perché è estremamente duttile, e mi ha dato l'opportunità di progettare a livelli eh, alti si può dire, oggetti d'uso, oggetti naturalmente, eh, come dire, eh, parliamo di industrie artistiche parliamo di manifatture artistiche dove c'è una elevata componente eh, comunque di artigianalità. Certo. Eh, però comunque attraverso questo mezzo per me l'argilla è possibile anche, eh, io stessa ho, ho, ho progettato anche per, per altri, eh, altre industrie, altri eh, materiali, eh, quindi non so se ho risposto alla tua domanda e... ma no, cioè quello che mi viene in mente è che comunque cioè non è tanto forse una questione di materiale perché poi alla fine nell'arte contemporanea sono tanti materiali che vengono utilizzati no? ormai non è che solamente più il marmo è considerato scultura il problema forse della ceramica è quello che è sempre visto nell'immaginario nell collettivo come una cosa legata alla funzionalità cioè uh -huh. in ceramica sono oggetti d'uso, oggetti uh -huh. funzionali a qualcosa e quindi questo forse crea questo legame, a qualcosa di, questo, questo legame nella testa della gente a qualcosa di meno importante, di meno artistico. Però comunque anche attraverso la funzionalità si può arrivare all'arte, che è un po' forse quello che a volte fai anche tu. Cioè c'è un, un aspetto a volte funzionale in quello che fai? Certo. Beh, intanto ritornando al discorso di prima, eh, negli anni Ottanta a Faenza vi operavano grandissime ar personalità certo, artistiche come Zauli, come Alfonso Leoni e come altri grandissimi che hanno appunto ehm, fatto quel passaggio, diciamo, ulteriore hanno eh, si sono espressi a livello artistico, eh, muovendosi anche in un campo concettuale. Assolutamente. Lì... Io ho avuto un'opera di Zauli eh. bellissima in una mostra sulla scultura italiana del Novecento. Cioè, è scultura a tutti gli effetti. È scultura a tutti gli effetti, che utilizza il linguaggio di quella materia, ma che comunque secondo me ha portato risultati altissimi. Per esempio Alfonso Leoni per me è stato un insegnante, io ho visto i suoi lavori e in quegli anni ha fatto tutto quello ah, che, sì. si poteva, sì, che si poteva fare. Sì. Che si poteva esprimere. Eh, però sì, diciamo, io sono una figura eh, a metà eh, tra lo scultore e il designer. Ma non perché non sono né l'uno né l'altro, sono entrambi, a volte mi esprimo esclusivamente come, eh, con la scultura, e, però la, la mia particolarità credo sia quella di approcciare l'oggetto d'uso da scultore, okay. per cui eh, la forma eh, per me è molto importante, sempre eh, molto espressiva, molto evocativa. Eh, se, ci muoviamo sempre nel campo dell'astrazione però nell'oggetto d'uso la forma viene approcciata eh, come una scultura perché deve soddisfare eh, un livello anche comunicativo evocativo la fantasia del fruitore e quindi eh, posso dire che non sia la mia una progettazione di tipo tecnico funzionale mm -hmm questa componente. E quindi, ehm... La tua forma nasce dall'oggetto d'uso? Cioè nasce dall'idea dell'oggetto d'uso e poi prende eh, un'altra strada? O... Diciamo che ehm, il mio modus operandi è quello di fare sperimentazione con la lastra d'argilla, la quale ehm, nell'assumere queste forme libere, queste strutture, ehm, ha una vocazione che va uh -huh. in una direzione o nell'altra. Naturalmente dipende anche dalla, da come sono disposta eh, in quel momento. Beh, cioè, certo. sono intenzionata a creare degli oggetti per la tavola, funzionali, oppure eh, se il mio confine è, è altro. Cioè, sto pensando a una struttura ambientale, a una scultura che deve essere concepita in un certo luogo, insomma, dipende. Comunque mm. il mio medium è sempre quello. È un momento di, di ricerca, di sperimentazione libera. E questo Beh, è cioè, fondamentale per visto, me. Ho visto che poi ultimamente questa sperimentazione libera ha preso anche delle dimensioni abbastanza importanti. Cioè, come com passi? Cioè, è, è un passaggio, insomma... Abbastanza appunto, importante passare da un piccolo oggetto in ceramica al monumento, esatto. al monumento poi ovviamente realizzato non più in ceramica ma in altri materiali, in materiali più industriali sì. se vuoi. Esatto. No? Beh, e questo cambio di passo e questo, questo momento evolutivo c'è stato eh, vabbè, dieci anni fa ho avuto occasione di collaborare con un giovane architetto eh, il quale mi ha eh, in qualche modo mi ha eh, fatto intravedere, capire le potenzialità strutturali eh, di queste eh, forme che poi sono forme, sono dei gusci, quindi eh, <ride> essendo nati da, dalla lastra, e, e, diciamo che forme di questo tipo eh, avevano in sé qualità anche di tipo strutturale, architettonico, di equilibrio e di statica. Quindi, eh, sono, ho visto, ho capito questi aspetti e mi sono, ho indirizzato la mia sperimentazione su quello quindi le forme, eh, come stanno in equilibrio perché eh, c'è comunque anche una grossa armonia nelle tue, nelle tue forme io cerco, eh, cerco anche la sintesi, mm. cerco. si tratta di forme organiche, c'è cioè una concezione sì organica della, della creazione artistica e mh, sicuramente vicina magari alla plasticità dell'argilla ma è anche dentro di me questa ricerca eh, questo rigore io sono molto rigorosa nonostante eh, le, le forme che concepisco sono anche eh, molto espressive per certi versi ma eh, ricerco sempre il segno, il gesto pulito, eh, cerco di non essere ridondante perché per me è la ricerca del simbolo, del segno e quindi questo, in questo mi insegna anche la, la natura certo. eh, che io ammiro e contemplo. <ride> quindi l'arte è ancora imitazione della, della natura, è ancora Nel mio caso, mimesi? Eh, no, non è mimesi. Io, <ride> per me non è mimesi, ma insegna in quanto, eh, diciamo, quello che mi affascina della natura, delle strutture naturali, una foglia, una conchiglia, eh, anche come è fatto una, un insetto e di tutte le creature ehm, diciamo, di, del mondo minerale naturale, è che ehm, la loro forma. Io parlo di forma in questo momento: risponde esattamente alla, su alla sua funzione o ai suoi bisogni. Certo. Per cui, perché quella forma, la foglia, quella forma? Perché raccoglie l'acqua oppure non deve raccoglierla. Il seme fatto in quel modo perché deve cadere in un certo modo, la conchiglia o la casa della lumaca. Insomma, adesso faccio per dire: c'è eh, se si, si osserva attentamente la natura, una rispondenza perfetta tra la forma e la funzionalità. Questo mi affascina e non mi interessa imitare sì. per imitare. Questo, no. Per me la natura è maestra in questo senso e quindi è la più grande eh, insegnante di progettazione che poi è il nostro Signore perché <ride> l'essere umano è una creatura creata dalla terra. Senti, ma io mi ricordo quando parlavo di, di grandi dimensioni con uno degli scultori forse più monumentali del Novecento, parlavo guardando pomodoro di queste, mm -hmm. delle, lo sai, sempre queste cose. Mm -hmm. Enormi. Lui mi diceva sempre che comunque passare dal piccolo al grande non è come scalare l'oggetto, perché mm -hmm. comunque la grande dimensione ha dei problemi differenti anche estetici, anche mm -hmm. formali proprio differenti. Cioè, tu la avverti questa differenza di progettazione appunto mm -hmm. quando fai una cosa piccola o una cosa grande? Eh, allora. Ehm... Non l'ho avvertita nella mia esperienza eh, di scultrice eh, monumentale e in quanto, eh, innanzitutto c'è una cosa da premettere eh, la scultura eh, generata dalla, da un guscio, queste strutture a guscio eh, sono, non sono dei pieni, dei volumi pieni che hanno quindi un impatto, secondo me, diverso sì. Eh, le forme generate dalla lastra eh, interagiscono anche con i vuoti quindi c'è una maggiore come dire, penetrazione con certo. lo spazio circostante certo. specialmente quando ci sono magari più strutture accostate lo spazio tra, tra loro diventa inclusivo mm -hmm. nella composizione e quindi secondo me c'è un impatto diverso rispetto a una scultura tradizionale piena ehm, che occupa proprio che lo occupa spazio, spazio e che puoi percepire dall'esterno o girandoci intorno. Inoltre ehm, la mia è una scultura site specific eh. e quindi ehm, vuole, vuole essere concepita per quel luogo. Allora nella, nella creazione di un'opera si tiene conto dello spazio circostante. Forse questo non è una mia prerogativa, sicuramente non lo è, però per me lo è particolarmente, è molto importante, perché ehm, eh, diciamo c'è una forma nel, nella mia... Eh, così nel, nel, come bisogno, ecco come, come artista, che è quello di medesimarmi nel luogo. nel luogo, nel caso della scultura monumentale, di medesimarmi in un luogo dove devo magari pensare a una scultura e nel caso di un oggetto d'uso, per la tavola, un piatto eccetera, è immedesimarmi in quell'azione, è quasi un'operazione affettiva. Posso dire? Ah, sì, assolutamente direi, direi proprio di sì. Senti, ma secondo te, a proposito di uso funzione mm -hmm. oggi l'artista a che cosa serve alla società? Che cosa, quale dovrebbe essere il suo posto, il suo ruolo all'interno della società? Allora, adesso, come sempre, eh, dal mio punto di vista, ehm, il ruolo, ruolo dell'arte è quello eh, di comunicare con la persona, con le persone, e diciamo veicolando eh, dei contenuti e anche una bellezza. Eh, la bellezza, mi rendo conto, eh, diciamo, è, è un aggettivo che può... Può essere ambiguo oppure non condivisibile, però sì. per me vale sempre. Cioè, il... Quindi la tua è una bellezza oggettiva? È una bellezza oggettiva, ma è anche una bellezza concettuale, perché attenzione, ehm, secondo me dentro il progetto o dentro una scultura c'è anche una, una storia, e c'è un processo e c'è un contenuto umano per discostarsi, differenziarsi da eh, altre eh, creazioni dell'uomo, magari più tecniche, più fredde. Allora, l'aspetto umano per me è molto importante. E quello è quello che comunica con le persone, se c'è di solito viene colto dalle persone più sensibili, può essere quello che vuoi, cioè, e, mm, non so, faccio un esempio: eh, non so, il taglio di fontana era molto concettuale, benissimo, però è servito, eh, bisognava spiegarlo certo. in qualche modo l'arte deve veicolare dei contenuti di novità e io credo debba anche renderli comprensibili mm. non diciamo facendo non so, delle copie dal vero mm. se fossi un pittore però eh, ma in qualche modo deve cercare di veicolare e, e rendersi eh, deve comunicare con le persone. Io ad esempio, rispetto all'arte contemporanea, ovviamente mi sento estremamente lontana. Perché, eh, perché non comunica? Perché cioè, non è molto... Necessita, auto... è molto celebrale, mm. necessi, molto concettuale, necessita di spiegazioni. A molto, volte, auto, molto anche autoreferenziale. Autoreferenziale. So. Allora io mh, non, non mi sento e non credo solo per motivi generazionali. Eh, io ad esempio... Da persona, diciamo, di esperienza, e forse sono una generazione di mezzo, vedo i progettisti che hanno 30 anni che si muovono utilizzando questi eh, attuali strumenti digitali. Certo. La qualcosa è giusto per, per questa generazione. E tuttavia, eh, secondo me, manca un, un processo che, che è quello che, che li porterebbe maggiore ehm, apporto contenuto umano eh, all'opera all finita, perché si rischia in questo modo di, ehm, eh, di portare, di dar vita insomma, a un'arte un, un po' povera di eh, contenuti umani. Eh, io mi esprimo così. Ma secondo, perché... te, cioè, secondo te è perché è un momento un po' povero di contenuti umani? O, o perché? C'è l'uno e c'è l'altro. O perché è la, tec la tecnica che, che sta prendendo il sopravvento, la tecnologia che sta prendendo il sopravvento eh. e quindi in qualche modo raffredda, uh, se vuoi, un po' tutto, raffredda un po' i rapporti, raffredda un po' eh. la creatività, raffredda un po' tutto. Oppure semplicemente è un periodo in cui... Il, è tutto un po'. Eh, probabilmente gli aspetti sono eh, presenti entrambi. Eh, la tecnologia è, è, è vero che eh, sta prendendo il sopravvento. Allora, la tecnologia è importantissima, io ad esempio ho fatto del, una scultura eh, con mm, mezzi digitali, cioè ho realizzato prima il modello in scala okay. e poi questa è stata realizzata eh, modellando del polistirolo mm -hmm. per fare il calco con una fresa a cinque assi e questo secondo me è un, una via molto intelligente perché anche le mani dell'artista, certo. devono essere salvaguardate certo. nel, ehm, nell'uso, perché nelle mani c'è la parte intelligente dell'essere umano, deve, deve essere, devono essere utilizzate per la creatività e non per essere consumate da un lavoro pesante, quindi benvengano questi mezzi, poi oggi fanno così Tony Craig e tutti i principali sì, certo. scultori no? che lavorano col marmo, con tutti i materiali, bene. Eh, però eh, secondo me gli strumenti digitali, eh, diciamo, no, non, non sono perfe perfetti nella progettazione, sono degli strumenti, devono essere utilizzati come strumenti. Come mm. Quindi io penso che anche un giovane designer, eh, se non ha un'esperienza, secondo me, eh, sperimentale, non abbia una, probabilmente un, un patrimonio suo eh, personale, di, ehm, di, cioè, che poi è un insieme di valori che vanno a interagire poi con la tecnologia. Questo sarebbe importante. È un po' come dire: uso la mano destra, uso la mano sinistra. Però si perde un po' il contatto diretto con la materia. Cioè, sì. contatto, si, si perde il contatto con la contatto materia. contatto anima-materia esatto, diretto. Esatto, eh? questo senz'altro. E poi. Eh... Cioè, infatti, io adesso scusami se ti interrompo. Gli scultori. Io cioè, sono sempre molto combattuto perché anch'io sono una persona che usa e in qualche modo, se vuoi, anche ama la tecnologia. Però poi quando vedi uno scultore che si arma di mazzetta e scalpello e affronta il blocco di, di marmo come, con un gesto che è veramente ormai antico, se vuoi, percepisci che c'è un'energia diversa certo. rispetto a quello che si mette al computer mm. e poi col pantografo eh, tira fuori mm. la sua opera. Cioè, lo, lo vedi innanzitutto che c'è un'energia diversa. E, non so, e A me piace pensare che anche l'opera, abbia un'energia diversa creata così mm, assolutamente perché c'è anche un'intelligenza eh, che viene messa in campo viene operata attraverso la creazione diretta appunto della scultura e non è comunque detto che debba essere quella sempre la prassi certo. però quella esperienza costituisce una eh, un bacino preziosissimo diciamo di, di informazioni che sono di tutti i tipi: eh, spaziali, eh, l'idea di, di come funziona un materiale, di come eh, si comporta il marmo, di cosa si può fare. Cioè, eh, sono esperienze che comunque andrebbero ad avvalorare poi un'idea un che viene sviluppata anche con la tecnologia. Ecco. Mm, questo non lo so, eh, forse non vale per tutti, ma... Poi però tornando a parlare di ceramica, mm. adesso diciamo con la ceramica, soprattutto nella dimensione normale in cui la conosciamo, lì c'è poco da fare, lì è, è manualità e mm. basta. E poi fra l'altro mm. nella ceramica ci sono veramente tante tante tecniche, tanti tanti modi di approcciarla. Tu qual è, qual è il tuo modo preferito di... Come, come dicevo anche in precedenza, il mio modo eh, preferito è la sperimentazione della lastra. Ah, quindi, quindi non c'è un modo preferito. <ride> no, ci sono anche altri, è comunque la sperimentazione. Mm. Quindi eh, per me è un gioco, per me è, è, un, è un utilizzo non tecnico dei materiali, non tecnico perché in, in questa fase mettere insieme ad esempio due argille uh -huh. ho fatto anche delle sculture eh, ispirandomi alla tecnica giapponese dei nericomi che mh, comporta la combinazione di argille di colore diverso yes. no? quindi anche lì è per me una, un gioco questo, questa combinazione che poi diciamo, ehm, si manifesta sia in parte con risultati casuali in parte cerchi di eh, di controllarli, di indirizzarli, quindi c'è questo divertimento e ehm, io sono molto allenata essendo una ricercatrice, cioè avendo questo, questa forte propensione alla sperimentazione, all'osservazione dei fenomeni che si manifestano. Quindi si può dire che io gioco con... Uh, con la sperimentazione e poi anche con tutte le tecniche alla fine, non è solo la lastra sono... Le, eh, non so ho fatto anche sperimentazione con i trafilati e comunque la mia percezione visiva in questi anni di lavoro e di, di esercizio insomma, di, della mia attività si è allenata ad osservare molto quindi io a volte anche non, se non tocco la materia e osservo però dei fenomeni che vedo perché sono allenata ad osservare eh, quello che mi colpisce come aspetti originali, insoliti, che può essere un pezzo di gesso buttato lì eh, con una impronta, qualcosa di non, non previsto, non, una manifestazione casuale della materia e quindi... Però per superare la tecnica comunque bisogna essere molto padroni della tecnica in qualche modo. Cioè. Mm -hmm. Sì, naturalmente poi c'è anche questo aspetto, io non mi sono mai definita una ceramista per mm. la verità, qualcuno mi ha, mi ha definita così, eh, perché per me eh, l'essere ceramisti presuppone un um, controllo eh, di tutti gli aspetti fino alla certo. cottura, che è molto importante per... Eh, per un artista della ceramica. Io credo di essere una figura un po' ibrida, un po' camaleontica e, e poi c'è anche da dire questo, io ho fatto del design indipendente, ho fatto del design autoprodotto, quindi spesso ho realizzato eh, oggetti e sculture decidendo di farlo in forma autonoma, quindi anche finanziandomi nel nelle spese e trovando manifatture artigiani che producessero per me che comunque mh, mi diciamo riproducessero dei multipli della mia, eh, del mio oggetto ecco. quindi diciamo che a volte ho delegato gli aspetti produttivi e adesso in questo mo particolare momento devo dire che c'è una formazione da designer industriale ma io ho fatto la designer artigianale quindi uh -huh. ho sempre eh, pensato a piccole serie, serie limitate numerate eh, per poter eh, diciamo, eh, fare anche oggetti eh, con maggiore contenuto eh, di, di cultura di, eh, con maggiore ricchezza di contenuti Tutto. insomma perché la forma molto plastica industrialmente <ride> non si può fare ci sono dei condizionamenti molto grandi e quindi io credo di essere portata proprio eh, per fare cose che non condizionino la mia fantasia la mia creatività l'industria è fortemente condizionante certo, in eh. questo. Ma secondo te il design e l'arte sono due facce della stessa medaglia o sono due mondi separati? Sarebbero due mondi separati, per me non lo sono, perché io mh, mi approccio da scultore. E per me l'oggetto d'uso è una scultura, mm. quindi ehm, è così. Non lo so, forse quest questo approccio che io ho, che è molto personale, non è stato forse capito, in quanto eh, di solito collocano, <ride> si colloca per categorie. Comunque per me è così. Sì, sì, diciamo è molto forte questa cosa del. Oggi è molto forte questa cosa del voler collocare l'artista in, uh, in un ben preciso stile, in un ben preciso, mm -hmm. una ben precisa tecnica. C'è questo bisogno di riconoscibilità mm -hmm. e se vuoi forse anche un po' di serialità mm -hmm. che, che alla fine lo vuole il mercato probabilmente, però insomma mm -hmm. diventa... Per molti artisti vedo che diventa a volte un problema perché uno giustamente vuole, essere, vuole sentirsi libero di esprimersi come vuole, no? non di essere sempre legato a uno schema ben preciso. Sì, sì, questo è, è molto vero. È molto vero. E per la verità, diciamo, negli ultimi, secondo me, forse da, dagli anni 90, ecco, io ci casco in pieno dentro, eh, il design autoprodotto forse nasce anche per quello. Io ehm, credo che sia anche difficile trovare un'interlocuzione valida con il mondo dell'industria, dell certo. adesso magari meno, però... Eh, quando io sono uscita dalla scuola, secondo me l'unica realtà che poteva ricevere mh, un designer poteva essere quella di Milano oppure all'estero, certo. Quindi perché comunque la, la natura del nostro tessuto economico è fatta di manifatture, di piccole aziende che sono dirette, eh, l'imprenditore è suo, un direttore artistico e, e quindi no, non c'era questa cultura. E eh, il designer, maggiormente oggi, che vuole invece affermare il proprio, il proprio pensiero, la propria poetica, eh, le proprie idee, eh, lo fanno autonomamente diventando imprenditori. Mm, io sono sempre stata un po' in questo... <ride> appart sono appartenuta sempre a quest'ultima categoria, insomma, di... Di artisti mm. indipendenti, anche se ehm, è complesso poi eh, curare l'aspetto della promozione. Certo, non dico la comunicazione perché quello attiene, insomma, è eh, sempre attiene al campo della, della creatività. Sì, diciamo che la comunicazione eh. che, che parte dall'opera, ok, però c'è tutto un discorso di comunicazione più volto alla promozione dell'immagine dell'artista, che invece sì è un po' più complesso sì. e non sempre l'artista riesce a... è la cosa più difficile. Vabbè, ma poi del resto è, è giusto che l'artista faccia il suo lavoro, no? e, sì. e magari a, a tutto questo aspetto ci pensi qualcun altro, anche se poi sappiamo bene che in passato ci sono stati grandi artisti che sono stati dei grandi venditori di se stessi, no? sì. Qualcuno anche del gran venditore di fumo, eh. <ride> però... Diciamo avere questa qualità è inestimabile, diciamo. per un artista sarebbe eh, molto importante, però eh, in linea generale quando sei interessato molto all'aspetto creativo e ti dà soddisfazione mm. eh, il fatto stesso di generare qualche cosa di nuovo e di utile o di bello. Eh, difficilmente ti interessa l'altro aspetto, ma certo. è importante. Es Senti, tu dove, dove stai andando? In che direzione vai? Mm. Ma io sto tornando, allora sto tornando e sto andando verso cose anche nuove. Tornando nel senso che secondo me eh, la mia dimensione è comunque quella sempre più dell'oggetto eh, di piccola serie mm -hmm. o, eh, diciamo caratterizzato da unicità e quindi comunque l'aspetto artigianale lo, re, lo recupero diciamo <ride> e poi invece sono molto interessata a dare sviluppo alla scultura eh, diciamo per contesti urbani, uh -huh. quindi dimensioni monumentali dove già, comunque già iniziato da dieci anni e dove sto pensando ad altre ricerche, in particolare all'interazione ehm, delle sculture, delle forme anche architettoniche con il verde. Mm. Quindi mi piacerebbe, sto osservando diciamo, il comportamento eh, di alcuni rampicanti, in particolare la vite americana che si aderisce molto bene sì. alle superfici e mi piacerebbe creare delle sculture eh, nel verde dove c'è una parte che, tu, che io cercherò di eh, interpretare nello sviluppo, perché la natura si sviluppa come gli pare, certo. però a un certo punto mi piacerebbe eh, ottenere mh, qualche sorpresa da, questo, da questa interazione con la natura. Ma io adoro la scultura monumentale, quindi sono davvero curioso di vedere. <ride> Anche io sono molto curiosa, ho incominciato andando eh, in serra a vedere un po' le piante, a capire quale poteva essere. E quindi dalla comprensione del comportamento della pianta, in questo caso ricevo delle informazioni su come mm. devo muovermi nello spazio. Poi naturalmente è importante che ci sia anche una, un interesse, magari un'interlocuzione, perché è bello anche fare, realizzare le opere pensando che vadano in un determinato certo, ambiente. assolutamente. Quindi. Va bene, Roberta, grazie mille della chiacchierata, è stata davvero interessante. E speriamo di vedere presto le tue prossime, gli sviluppi delle tue prossime cose. Me lo auguro, grazie a te per questo momento di, di intervista, così di chiacchierata. <ride>